Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Ciao ragazzi, noi siamo Dynamitix E' Marco007 E siamo tornati su Super magari su. riusciamo ad iniziare e Siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate. Allora In questa parte continuiamo l'avventura Nelle colline diciamo Nelle colline. E in questa parte quindi facciamo Spiriti Uu uh. Come allora, ogni parte se non sbaglio c'era Sì, c'era un personaggio che dovevo sbloccare. Il quale è lui. Ok, facciamo Grachio Bombo. <ride> è bruttissimo. chi rotta di nome sì. è Gracchio Bombo? Questo è remix. Vai! Che poi il gioco da cui proviene il trio brio è puttini in sospensione me non capi la cosa no va bene lo spirito è eh, difesa lui scusa quindi io sono un gab mm. ah si è vero oh. ho capito il contrario, okay. il contrario. Um, facciamo che inizio con Yoshida visto che già era qui e equipaggiato Uh, uso il rosso perché il rosso da energia il rosso da potenza let's do this marco ce la fai a trovare joy con naturale devo venire <ride> ecco l'ho trovato <ride> de de grasso grasso bomba oh no che poi um, non si chiamava Raphael de Riven yeah. Ouch. Che schifo di nome mi hanno dato in italiano. Oh wow! Oddio, non sapevo che si poteva spingere con l'uovo Sapevo che si poteva spingere, ma non con l'uovo di Josh. Per risparmiare un po' di fuoco. Perché oh. ci sono altre uova su, su, su Smash? No. Proprio eh. per questo dico l'uovo. No, Dice cioè, sì, di dire l'uovo di Josh. meno male. Non pensavo si potesse uccidere comunque la mossa, però va bene. L'immunità caduta? Oddio veramente. È pesantissimo. Nel senso al eh? terremoto, mi sa. Mm, non penso. Uh -uh. Probabilmente si sì, però. E vai lì. Sarebbe sì, troppo P. Dottor R allora. Setti. Don R Setti. Ok. Che sì. cos'è Animal Crossing? Sì lo sapevo è caduta vabbè prendiamo quello nuovo oddio i come erano fastidiosi mm, Era. il nemico ti un martello scusa se i telemodi vedi il, ne il nemico bandirà il martello bandirà il martello per molto tempo significa che dura di più la fezzatura Sì, lo so quindi meglio schivare Vedi, è un po' brutto qua la scelta dei personaggi perché le, le lascia un casino di spazio nero. È colpa tua, mi dispiace. Sei tu che te la sei cercata. Il Inclin. casco non avevo mai ragazzo inclinato. Il ragazzo inclinato. Il ragazzo inclinato. Non avevo mai notato quello con il casco. Luigi. Mario. Uupsi oddio, ma... ma è nero, inchiostro, che figata. Sì. Lo voglio. Sparale addosso, quanto ci vuole? paura di Luigi. Ma di che? Ma che si, sì, de, grazie, devi anche schivare. Senti che sei andato a fare 45 danni così. Un mezzo minuto. Sparo! O con il fiore oppure con la pistola. Basta che lo spari. Ah ho capito, spara il fiore. Mangia il cibo, mangia il cibo. Mangia. Sei inutile, sei inutile. Non lo avrà nessuno. Inutile. Wow! Wow! Io preferisco Apple. Mi dispiace. No, non è vero, c'ho Wow e io. Wow! wow. Vai, wee colpiscilo Cioè eh, io mi chiedo ma ci vuole veramente così tanto a ucciderlo? Yeah! <ride> Bomba di inchiostro! No! No! <ride> Lunk! Uh, un altro personaggio che potrei saper usare. Lui è difesa, ok, sono a posto così. Tutti allora. difesa su. Son. Sono a posto così allora. Trana Aggiungi uno che.. Uh, tolgo mm. con la ciccione la bombo, come si chiama? Gracchio bombo. Granchio. Che l'hanno chiamato così? Perché è un granchio. Un grasso bombo. Ok, per liberare l'ank userò Carb. Ups. Giustamente. Kirby. Kirby is. Soul è... Kirby. Lank Lunch, meglio smettila. Smettila singhiozzare. Via. U.S. Mom. Due secondi e mezzo. Babà. Mamma mia, che potenza! Essere come, come si combatte con Kirby? Sì. Si. Uh. Si. Si. si, Se vuoi, puoi aggiungerci anche le prese eh, oh. tu guarda, tu. Ah. Ok, allora torniamo. Vai, posso prendere qui? Winnie. Winnie, okay, abbiamo... Non è leggi le condizioni. Non leggi le condizioni. Leggio Leggio. Le condizioni. Se oh. ne pentirai, giro Gli attacchi di Forenza, il nemico userà più mosse speciali. Per... Rinforzi interni eroi. Ok. Ora abbiamo anche Lank come personaggio utilizzabile. Eh, io non lo userò. Sei Cazzo. cattivo. Boh. Sei un... Sì. Spadaccino mio è quello che usiamo di meno. L'abbiamo stato solo due volte. In realtà quello che usiamo di più non lo vuole rimare. Eh? Quello che uso... Quello no, che non è vero. Io l'ho usato tre volte. Non so quante volte l'hai usato tu. Allora, il wifi trainer, quello che No, no, io... Io, senti, io ad un certo punto ho iniziato a usare un casino. Senti, sono fatti tuoi. Io uso quelli che mi importa tu lo fai sempre casuale, per me... Ah, quindi non bisogna uccidere solo... No. Il coso principale. No. No, no, perché? Perché sì. Non è, no, no. Cambia formazione. Marco, marcolino Non sai giocare I, I Comunque, i, ho detto così perché è, no, è normale. Marco, che vai. Lo usiamo di meno. Visto vai. che um, lo spadaccino non, non può apparire come casuale. Che cosa detto? Eh, eh, eh? Perché non mi hai mai apparso e lo, fa lo faccio ogni volta. Ok, va bene. Ogni singola volta! Sto impazzendo! Oh, Supposto so sì. gamma. Non sembra so che dice così! Supposto so gamma. fatti prendere! Gamma no. è pure un verbo, no! È solo sì. il nome! Se intendi? to gun allora forse non lo so so forse gun boom cioè gun come pistola quello significa gun eh che ti aspetta quello significa gun è gun è pure un verbo tipo non lo so anche se si dice gun anche shooting. get shot qui sei pure per morire eh, ho fatto, fatto. recovering allora Tanto se fa il coso sì, lì. Poi si può fare la cosa. E allora smettila. Abbiamo lo spazio insufficiente. E allora smettila. Ok, sta sparendo la nebbia. E via, via. Vai su. c'è un personaggio, lo facciamo. Pronbon. Aspetta, ah, ma qua siamo tipo all'inizio. Quindi siamo sì. arrivati perché abbiamo fatto tutto il giro. Sì. Siamo arrivati da una seconda via o terza. No. Leggi le condizioni e tutto si sarà rivelato. Mm. Inutile Ma non inutile Inutile oh, oh oh Tu non no, hai un miscalc tu non mis sì, che ce l'ho No Ah non l'hai creato L'ho creato mo Da quando abbiamo avuto lo spadaccino Milo no, in realtà quando abbiamo fatto ieri il torneo, non c'era Nel mio file Ah nel eh. tuo file Ah giusto ci sono dei mini rob Yeah Cioè dei Rob Perché Prima mi stava facendo il contrario attacchi Perché sul servono al contrario No Forza le uccidi è facile Cioè sono mini sti Rob dai Easy peasy E poi sono degli spiriti facili proprio Questi sanno spiriti facili per questo i i primi Eh certo questi sono i primi alternativi. Che cosa vuol dire? Nel senso che tu c'hai una scelta tra quelli, quindi eh, è ovvio sì. che sono facilissimi. Oppure quelli bene. della pista di abitante. E sblocchiamo già il suo abitante. Ta. E mi sa che ti apre pure la barriera se, se lo completi. Per forza, non sì. sì, si ti prima. deve aprire uno scorciato che scusa. Se no ti devi fare per tornarla. Eh appunto, non si sa. Facciamo che uso. Vediamo che posso. Ah, no, <ride> link Link. Abbiamo chic? No. Sì. Sì. Okay. Che lunk it's. Possiamo. che dice Quello corrotto oppure quello oscuro? Che ne so. Corrotto? Oscuro? Perché dovrebbe essere corrotto? Perché non ha gli occhi. A un no, uso quello. Quello oscuro. Lo oscuro. Non è proprio oscuro, dico. un quello corrotto. è drogato. Sì, è drogato. Sì, link è drogato. Io. So. ai link, ai link. Link alto. <ride> no, no. O meglio dire, Lank. E <ride> Chris. Perché il, il, il tizio di Animal Crossing è nato? L'abitante, non ha lo, lo stage suo. Boom, ucciso. <ride> Con la bomba, mio dio, che, che squallore. Ah, è vero, pur più suo. Cosa? Mm. Um, perché non ha lo scenario di Animal Crossing? Certo eh? che c'è. No, no, non ha. Non, non sa. Stava la cosa finale. si sì, te la sì. sblocca la certo. scorcia, ma noi andiamo indietro qui. Si. Sì. Quadra ragazza inkling, quattro ragazze inkling. Wow. Quindi un octoling vale quattro inkling. LOL. No, non è vero. XD. nel gioco vero no. Oh. Cosa. Allora. Nemico. Sì. Ah, metto più, più energia. Più energia uh, Più energia. Ne hai di più, sono Cerco, se non sbaglio. Cerco consigliati così mi accaiono subito. Vedi quella lì pazza, come si chiama? Chi? Questa, fatala la ah. No, no, Cosa no, fa? No. Ah, cura d'emergenza, può essere utile. Sì, ma occupa troppo spazio. Con il resto uso questo, sì. Pugni. E I pugni nelle mani! Sì. siamo ancora 13 minuti, uomo wow, ok. Pensavo che stessimo di più. Bene, so già cosa mettere in copertina. Cioè Link e l'abitante di Animal Crossing. Ok? Perché tutti e due li abbiamo sbloccati. Tanto ne sbloccheremo altro almeno. Ora andiamo Dai. a caccia di personaggi. E sarà sì. questo il titolo forse. No. Nope. Sarà pista gocard. Perché pista gocard? Perché siamo sulla pista gocard? che c'è? stavamo a caccia degli spiriti che abbiamo mancato indietro. Non è bene. Cioè, bello Abbiamo Pac appena sbloccato una nuova area. Eh, eh, sì, ma Pac-Marse è troppo bello. Devi ammetterlo. Sì, è bevissimo. Guarda è Che stupido. guarda che figo quando, quando fa il dash? L'attacco con uh, Mentre sta in corsa. Fallo. Fanno! Non ci riesco, c'ho l'arco. Eh, eh, eh, eh. Ok, così è bello. Wow, oh, wow. Hai visto come è bello? Sì. Perché è lucente pure. si, eh, sì, c'è i cioè, riflessi di luce. Hanno non fatto ho... molto bene la grafica di questo gioco. Yeah Aswitch is normal. Ok, andiamo. No, no. Ma no è nella pista goccare. Sì, carro. lo so. Che l'abbiamo appena sbloccata, Guarda... non abbiamo nessuno. <ride> giuri. No, giuri. Sempre energia, potenza di Giuri. Ok. Quindi al... è, è uguale liberare. solo che al posto di. quello devo mettere questo. E al posto di questo devo mettere questo. E al posto di questo devo mettere... pacman ma l'avrei voluto usare io adesso però vabbè userò qualcun altro tipo... Batman. tipo piranha o meglio impianto piragna che non hai sempre... capito? Oh no. come non hai capito? Ieri? Ah si sì. <ride> lui sa che di cosa fa se traducete con un traduttore i nomi da, da altre lingue vi divertirete tanto si sì, ma non è, è specificato niente lascia stare, ok? che devo specificare? se, se cercate pianta piranha su google traduttore da una lingua al, a un'altra, tipo oui. dal coreano fino all'italiano okay, diventerà basta. un pianto allora, piranha non, o roba del genere e tu hai detto non hai specificato, non hai specificato bene allora io ho specificato Lascia stare, ok. La pianta piranha bianca oh, da... Ma che gioco viene? Da nessuno. Si eh, è da, da, da Paper Mario, sì, è vero. Ah, ah, c'è lo scudo. Che si chiama proprio pianta piranha. N non aveva un nome speciale tipo pianta piranha. Basta, continua a muoversi. Bianca, mio dio, anche del bosco, no. Pianta... Basta, ok. Preso. Continua a muoversi, mio dio, ok. Basta. Basta. Muori. No, ho usato il witch time. Presa. Muori. Yeah. Wiiii. Chi mi era definitiva? Quella in Brawl era brutta, molto brutta. Anche perché in Brawl non esistevano i scenari omega. Bio Rez. Come scenario omega ce ne sono la destinazione finale. Tutti gli altri erano soltanto scenari con gli ostacoli. Molto illegali se volete giocare come com piace a me. Cos'è? Ma no, quel, quel coso. Perché sta prendendo lui? Perché? Perché dopo condizioni? aver mangiato... Hai letto le condizioni? Sì. Che cosa fa? Quello dopo aver mangiato diventa forte. Le no, condizioni. Eh. Quello dopo aver mangiato diventa forte, però lo faccio pure io no, perché E appariranno tutti strumenti tra cui il cibo che cosa stupida Marco, Marco Marco Marco quindi l'impotencia è pure io non funziona così la vita Marco se mangio uno dog non è che diventi grasso invece quello sia sì. se, sempre se vuoi definire il grasso come un'abilità ci... si sì, un Mart che non lo sai usare e, e si sì, Marth è maschio è Lusina che fermare ricordatevelo bambino Imparate a distinguere i sessi, non siate come, come i professori Pokémon. Vedi... Mangia allora, tipo... Sono aspetta? forte! Se sei forte, mangia... Chiunque la vedrà con me, sarà sconfitto! Mm, come no? Mangia il cibo! Il bambino è morto. Va bene, basta che, che mangi. Via, vittoria! Il cibo. il cibo è good! Basta. Dopo sblocchiamo Captain Falcon. Sì, sì. Captain America. Bello. Uh, 10 sperabilità. No, che cosa abbiamo qua? Che ci offre il nostro negozio internazionale di armi. Marco, smettila. Marco, basta. Marco. Sme oh, ma Marco, ti prego. Perché tanto non c'è... No, male. mi dà fastidio, dai. Oh beh, che eh. mi distrae? Non sai avrò maggiori difficoltà a lanciare cioè, quando si attaccano mentre corri. Questa invece è trovata Scudo perfetto curativo. Scudo perfetto riflettente. Potenza. Oh ma Marco, lo smetti! Quando finisci di parlare lo faccio. Potenza di strumenti la sparo più. Potenza di strumenti la lancio più aumenta la potenza. Avevo senso di parlare? Non penso proprio... Non pensavo avessi letto la descrizione sotto. Perché finisce sempre con... Sto mettendo la lancia. No. Ah. No. Vale, le varie Sì. Ok. Disattivato, disattivato. Attiva. Quelli più ti sono uno e due, quindi... Marco, veramente. Quindi non puoi fare nulla. Aspetterò fino a 76. tanto li puoi prendere tutti alla fine del gioco. Eh, vabbè, non è quale il problema. Poi possiamo andare agli empori e comprare... No, non andare lì. Restiamo in quest'area. Eh, restiamo Leggi. in quest'area. Leggi! Serve Capitan Falcon! Vero! Se avessi uno spirito che, sia, che sa pilotare la Wild Goose, potrei correre sul circuito. Chi è che, è che, chi sa... È che sa pilotare la Wild Goose? Capitan Falcon! Ma che ne sai tu? lo so perché eh, si sblocca qua capitan falco si sblocca anche un altro pilota che si chiama pico e, e che guida questa cosa vai lì tanto Dove? si può proseguire non si può proseguire vai ok? da weezing E eh, che okay, cosa avevo detto detto ah. stupidate no no no Marco Marco Marco avevi ragione ma non con le prove giuste allora immunità nebbia e mettiamo l'immunità nebbia no non questo Ok, Marco. Vai. Vai. Facciamo che uso tu tu tu vai uso da uso mario che non lo uso da tanto Marco, basta. No, mario Builder. Se go, chi tocchi? Basta, vai. Perché, Wario? Perché sì, Wario e Weasel, non lo vedi? Una doppia faccia. Lottatori, Mario e Wario. Tipo sì, Mario, Mario. Boom Mario. Oh, ma. E questa moto, te la prendi. Mm. Oh, grazie, Mario. Dovrebbe essere tipo un inception tra gli schermi, però lo, il quanto schermo è spento. Oh, uh, uh, che buono che ha fatto la morte. Vai via, guarda, non ci vuole nessuno. 0% signori, battaglia perfetta. Yeah. Mm -hmm. per forza non capisco oh no non posso passare nel go up there ecco pico ecco pico ecco pico giù no, pico no, no. andate a visitare il suo canale no. come, altre no, come guardate, altri no guardate guardate solo il mio canale perché io sono bravo è il mio canale no it's my channel It's mine. Ok? No. Ok. I say. No. Shut up. No. Basta. No. Mega, mega man. Mega man. Mega meme. Una meme enorme, una mega meme. piccolo che è pausa. Boh. Non neanche visto visto. Ah. Oh, Bowser Power, scusa Dai! Spammi tornati verso l'alto e basta! Cioè, non ci vedo mai, di difficile. Non avevo mai notato i rumori di Mega Man. No, no, no! Vuol dire che sei sordo se non li noti. Visto, sei avvicinato a. No, perché qua la musica è molto bassa. Parli. Si ti stai lasciando battere da pause. Allora, che c'è di Che c'è il male, che male c'è. Ecco qua. Pico, ora possiamo andarci. Aspetta, prima voglio vedere una cosa. Shhh. Vedi? Solo, oh, solo uno, che è quello. Che... Vediamo, se vado di qua, dove si va? Si va al castello e ci siamo già stati. Ok, e se invece andassi sì, di qua? Plessis. Yeah. Poi... Ah, non abbiamo fatto plessi No. Il Lì guarda. sta il castello, c'è un dungeon per non passiamo. Ok, qui qualcosa. si torna indietro. Ok. Facciamo plessi oppure andiamo di nuovo alla pista? Andiamo prima a pressi. Così sprechiamo tempo che non voglio mettere pure Captain Falcon copertina si sì, certo tanto lo devi mettere invece no invece lo partiremo. oh no no facciamo perdere blocchiamo un altro personaggio no ah. è quello l'obiettivo non è vero ho letto le, le condizioni no ho sbagliato non ho messo boh, che sono casuale oppure no sei me no, e eh, se mi sa bene. che sì pure me mi devo ricominciare. Pronti! gioco cos'è? E già ne gli Con gli occhi rossi. Che è molto amare lui. <coughs> sì Marco, certo. Continua a lavorare. Stavolta voglio usare... Dovis. <coughs> Combattiamo con combattiamo con un avversario della sua, sta della sua stanza con la stanza Yoshi diventa enorme? bene anche Don Kong è enorme qua c'ha solo le pupille rosse, te lì c'ha proprio gli occhi mio dio però è troppo enorme Ti aiutano troppo gli occhi mi fa paura <ride> falcon venga è intrappolato, no a fuga sei pronto Marco? Uh, uh, uh, perché non con me lo è? Pingo! Ouch! Lasso! Oh no, non Yoshi con la spada laser. Yoshi. Questo non è mai un buon segno. Anche perché, perché non si vedono mai Yoshi però. Bomba, distrutto. Muore. Eh, basta lì Muori! Santo il Dio. La tattooga dice, oh, ti cosa ci fai? Che cosa ci fai la mia testa? Che cosa <susurra> è successo? <Denial. susurra> <Yeah>. Copter <susurra> Kong <susurra> Eli Kong alterò Suicidati <susurra> Tu No, tu Andiamo a Catan uh. Dovrebbe trascinare te Vea E viva! No? Oh. Vabbè, ci andiamo lo stesso, Donkey Kong sta nuotando Ah, Donkey Kong a quanto pare sta negando Ti ho detto di vai Esna Nessuna ha detto Opsie, Good boy Looks like I dropped my joy account Well, that that wasn't expected. Well, you are stupid. No, you. Che fai? Io non lo so. Perché il I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. io. Aaaoo! Giocate io. No, gioco io perché ho cliccato io. Che poi il Newtwo, solo per la coda il Newtwo. <ride> yeah, sono io che il Newtwo. Perché? Perché ho il fiore. Perché sei Nabbo, mi ah, sta me. massacrando. <ride> <ride> <ride> e poi vedi là sopra tu, fiori tu. Cioè, non so, sei Nabbo oppure sei cieco. Non mi piace leggere. <ride> Ostruzzi, togliti. Oh, oh, oh. Eh, stai morendo, lo sai? Non è vero. No. Not yet. Ecco, now it's yet. Senti, ce la fai che voglio combattere contro Capitan Falcon. Mica il Capitan Falcon. Vabbè, voglio sbloccarlo io l'altro personaggio. <ride> <ride> Hai visto? Uno distruzzo. Paia! Uccide, eh! Paia! Paia! Uccidilo! Oh, alleluia! Così posso affrontare io e capitano, fa un po'. O chiunque esso sia, ok? Ma. Sarà un tizio d'acqua. Comunque il Trio Brio. Sì. Immagina che fosse il duo brio. In quel caso sarebbe il duo lingue No. Dove... Pikachu non è d'acqua. No, ho sbagliato. <ride> Sono stupido. Ok, torniamo su. Eeeh siamo alla mezz'ora, dobbiamo finire. No sì, okay, dai my... No. Ecco ora mi mettere tre personaggi. Oh yeah, I'm so good. Allora vediamo che posso usare contro Pikachu ci vuole un allenatore di Pokémon Ok va bene ma trattiamo gli animali con le spade Anzi non l'ho già usato facciamo che uso Pacman allora, Oh dai Marco Ma perché devi c'è già messo un minuto per scegliere il personaggio. allora. Ci metto un minuto per sconfiggerlo. Quindi 32 minuti di video non è un po' lungo. E <ride> ho usato la bacca per fermare il suo attacco. Perché? Take this you, you stupid bush Wiiiiiiii! Perché butta di lato, che problemi? Oh oh, wow, eh, oh, oh, oh. can you die please? Non cambia mai il tipo dello scenario. Ah ah, lol. Take that! It's And a key! Sì, ci è, è messo un minuto preciso. Io ti ho detto. Ah, mantengo sempre la parola, io... Ah, io mantengo sempre la mia parola. Perfetto, abbiamo sbloccato Pika Bush. Allora, quindi nella prossima parte continueremo... Uh, no, chi si so sta... Smash Brass. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!